Grazie Presidente, se lasciassimo sfogo alla, alla fantasia ancora, chissà cosa sentiremmo in quest'aula come, come ipotesi. No, guardate, si tratta di situazioni veramente molto più, molto più semplici. Al munici il eh, municipio ha fatto la eh, programmazione su quelle strade individuate, eh? nel secondo anche vi manca nella diciamo, nella modifica della descrizione una delle, delle, delle vie che erano state indicate perché la previsione era stata fatta su un livello di progettazione, su uno studio di fattibilità che poi una volta approfondito con la progettazione di, eh, di dettaglio ha eh, diciamo, dimostrato che i fondi a disposizione non erano sufficienti per fare tutte, tutte le strade per cui, per coerenza con lo stanziamento e con quanto si poteva eh, realizzare, il, quindi senza modificare i fondi perché sarebbero serviti dei fondi aggiuntivi, il municipio ha individuato eh, nell'ambito delle strade che erano state eh, previste, ovviamente quelle da dover eh, manutenere con maggiore urgenza, eh, togliendo dalla pianificazione le due che non eh, potevano essere fatte con questo, con questo stanziamento. Per cui via Numitore, Numitore. e quindi la, la, la motivazione è banalmente diciamo, legata al, al fatto che con la progettazione eh, definitiva il, si è dimostrato che i fondi non sarebbero stati sufficienti. E ovviamente il voto del Movimento 5 Stelle è favorevole.